Buongiorno, andiamo a fare il giretto del campeggio oggi, io mi sono già pronta e lo faccio insieme a voi la prima volta, proprio uh, insieme. Io ho visto soltanto un pezzettino del campeggio che è la parte che va praticamente dal, dall'entrata fino alla mia piazzola e quindi non ho visto nient'altro lo vedo appunto con voi per la prima volta, allora sto andando uh, appunto davanti all'entrata questa è la strada che devo prendere appunto per arrivare alla mia piazzola e eh, sto arrivando fino all'entrata insomma giusto per partire dall'inizio insomma per avere un po' di senso quello che sto facendo questa è praticamente una laterale eh, subito dopo l'entrata che mi porta alla mia piazzola e queste sono tutte le viette che poi portano a tutte le varie zone del campeggio, tra cui anche la piscina, come avete letto, e qui ci sono i camper e poi laggiù in fondo c'è l'entrata. Dunque, parto un po' prima del campeggio, cioè sono fuori dal campeggio in questo momento perché volevo mostrarvi questo, che è il ristorante del campeggio: è il ristorante Pizzeria, ed è subito fuori dal campeggio, perché subito fuori dalle sbarre c'è il campeggio continuando eh, tenendo sulla destra eh, il ristorante di fronte c'è eh, un'altra parte del campeggio che adesso è chiusa perché ovviamente non c'è tanta gente però appunto attraversando la strada si arriva alla seconda parte del campeggio che è quella laggiù e che non possiamo visitare in questo momento poi invece, eh, tenendo la, alle mie spalle l'entrata, appunto, la seconda entrata del campeggio che noi possiamo visitare, continuo per questa stradina fino ad arrivare al supermarket eh, del campeggio. Questo è un piccolo supermarket e anche questo è subito fuori dal campeggio, però è sempre, eh, fa parte del campeggio. E qui, insomma, c'è tutto quello che serve. Allora, continuando... Qui sulla sinistra ah, sulla destra c'è appunto il supermercato e sulla destra c'è l'entrata da qui e dove siamo entrati ieri con il video l'avete visto insomma da qui c'è eh, l'entrata del campeggio mi sposto un pochino così riuscite a capire meglio eccomi qua appunto così ce l'abbiamo di fronte o il supermercato a sinistra e andando dritti c'è appunto l'entrata del campeggio quello lì eh, al centro cioè a destra si entra, a sinistra si esce e questa, questa casetta al centro è praticamente la reception no? qui a sinistra c'è l'ufficio la cassa un laghetto bellissimo di cui ieri mi sono innamorata perché ci sono queste tartarughe, ogni volta che posso di qua gli faccio la foto infatti c'è il tipo della reception che ormai mi ha preso per pazza ma io adoro, guardate che belli che sono e poi continuando Appunto, lì c'è l'ufficio cassa e eh, subito in parte a destra. Questa qui è eh, la zona del mini club. Sarebbe il mini club che, però, purtroppo, adesso è chiuso perché eh, per ovvi motivi, insomma, per via del covid. Qui dietro, invece, vediamo cosa c'è. Allora, credo di aver capito, essendo il mini club. Ecco, sì, effettivamente, eh, qui dietro c'è. Il parco, parco molto molto bello che purtroppo non è accessibile neanche questo per il momento, ma è una cosa momentanea insomma, bello, carino questo parco. Poi tornando indietro, vediamo, continuiamo per la strada e cerchiamo di capire cosa c'è di qua. Ecco questo pezzo diciamo già l'avevo visto perché appunto ci sono passata più volte ieri, questi sono gli orari del mini club. Allora, qua, più avanti, sempre sulla sinistra, ho trovato questo mm. posto. Ah, è la zona lavanderia. Bello, bello. Allora, ci sono le lavatrici sotto e le asciugatrici sopra. Qui ci sono anche i lavandini per il bucato. I tasti per la lavare il bucato. E qua ci sono tutte le macchine. Sono tante, di solito ce ne sono ritocchi, due o tre, non così tante. Bello, bello. Poi usciamo e teniamo sempre la sinistra, continuando per di qua. Dopo le lavatrici c'è un altro pezzettino, non riesco a capire cos'è sta roba. Il ghiaccio, un frigo, non capisco. Ah, è la macchinetta per il ghiaccio, pazzesco! Non l'avevo mai vista questa in un campeggio. Beh, non è da nessuna In realtà, che figata! Poi continuando, scusate, se ogni tanto giro la telecamera, ma se c'è gente non posso inquadrarla. Ah, questa è la zona per lavare i piatti, ma prima c'è questa stanzetta che è ah, una nursery. Ok, questa è una piccola stanzetta dedicata ai più piccoli, con un, un piccolo VC e il lavandino per fare il bagnetto ai piccoli. Non c'è in tutti i campeggi la nursery e neanche un bagno dedicato ai bambini, quindi e un punto a suo favore ne ho visti di più grandi eh, però va bene anche questo carino continuando per questa strada ok mi sono infilata dove non dovevo torniamo sulla strada principale Allora, qui a destra c'è tutta la zona dell'entrata, dietro di me, insomma, che vi ho mostrato prima, quindi ufficio, cancello, supermarket, lavatrici, eccetera. Qua sulla sinistra c'è un boschetto, che non riesco a capire forse la zona delle tende, non so, qui c'è questa casettina, quindi ho idea di cosa sia. Ah, ci sono gli scatoloni dei disinfettanti, probabilmente è un magazzino, oppure la stanza dove vanno le donne delle pulizie a recuperare la roba, però ci sono due balconi chiusi, boh, qua oggi è chiuso. No, purtroppo alcune parti del, del campeggio sono chiuse a causa del covid, ma... Comunque non, è, cioè non sono servizi indispensabili nel mio caso, magari qualcuno nei, nei club potrebbe anche averne bisogno ma io non particolarmente. Da qua si esce alle parti delle tende dove eravamo prima. Con la zona ecologica e qui sulla destra c'è tutta la zona dei camp lì c'è un'altra uh, un sezione, un altro, un altro bagno. Allora io non ho idea di come sia questo campeggio quando è pieno, però così non è assolutamente niente male. I campeggi lì ho, ho, ho un metodo di um, ecco lì c'è un'altra zona chiusa io ho un metodo di c'è gente dentro cosa c'è andiamo a vedere è... io ho un metodo di valutazione di campeggio un po' particolare perché um, eh, prima su tutto è che vale una buona fetta, la metà, almeno, ah, credo che questo sia un altro bagno, ma ah, piedi, ah stanno, sì, stanno facendo i bagni nuovi, ce l'avevano detto, però non sono ancora pronti purtroppo perché hanno dovuto chiudere i lavori per, a causa della pandemia appunto e stanno facendo anche le piscine nuove ma quelle ve le faccio vedere dopo e eh, io ho un metodo di valutazione dei campeggi un po' particolari sto facendo una strada sterrata e quella sarebbe la via principale dove si passa a piedi quella ascoltata vi dicevo io ho un metodo di valutazione di questi due un po' particolari eh, cui, che si basa sulla maggior parte per, eh, sui bagni allora a me non mi interessano che siano nuovi, belli tutti alla moda eccetera eccetera l'unica cosa ok mi sono ingramberata vediamo se si può uscire qua Queste credo che siano le casette dei dipendenti mi interessa soltanto che siano puliti e quindi eh, più della metà della mia valutazione si basa appunto sulla pulizia dei bagni e qui ovviamente in questo momento sono super puliti per due motivi il primo è perché c'è poca gente, perché non siamo ancora in un'altra stagione e il secondo è perché eh, sono regole che al momento sono imposte sempre a causa di questa situazione in cui ci troviamo, quindi massimo con il genere. Quindi credo che quest'anno <ride> tutti i campeggi siano di mio gradimento per questo motivo qua, ma si vedrà. Se comunque se non mi piacciono i bagni in linea di massima a me in quel posto lì non mi trovano più non mi vedono più qui dicevo per il, per il momento sembra tutto a posto perché appunto quest'anno ci sono regole imposte dal governo che eh, obbligano queste strutture alla massima igiene alla massima pulizia e alla massima disinfettazione di, di disinfezione dei locali mi sarebbe piaciuto vederlo o mi piacerebbe vederlo in situazioni normali di normalità vedere insomma come si comportano un altro metro un altro metro di valutazione anche okay, qua ci sono la zona delle casette adesso andiamo a sinistra tanto qua dovrebbe essere tutta la zona del camper quindi è uguale dappertutto andiamo di qua oh, aspettate che si guardano male altro metro di valutazione è quello di come si comporta la struttura in alta stagione allora dovete sapere per chi ha provato per chi non ha provato ve lo dico io adesso che alcune strutture durante l'anno sono pressoché perfette quando invece si, si arriva in alta stagione che il numero delle, degli ospiti è è altissimo e quindi c'è praticamente la struttura full uh, non sempre la struttura riesce a controllare ma ah, c'è anche la docina per i cani qua. questa è oddio troppa luce proviamola Si qua non si riesce a vedere la doccia dei cani Qui c'è una goccetta bellissima. Quella giornata la prendere la roba così non si danna. Molto intelligente, devo dire. Buongiorno. Allora, incomincio dall'inizio che così almeno vi faccio capire bene, questa è la zona dei servizi, qui sulla mia sinistra ci sono tutti i lavandini per lavare i piatti, mentre sulla destra ci sono le docce, dietro le docce poi eh, ci sono altre cose ma ve le mostro un po' alla volta, queste docce sono molto carine, hanno, sono tonde diciamo. E poi, continuando, ehm, sempre sulla mia sinistra, anche dall'altro lato, ci sono sempre i lavandini per i piatti, mentre andando avanti ci sono quelli per il bucato, sia da un lato che dall'altro, anche se non si vedono, però non avete capito. Qua c'è la doccia del cane, che vi dicevo prima, e dietro le docce c'è quest'altra sinistra. Sì dove ci sono docce anche dal lato destro mentre uh, di qua troviamo questa è la stanzetta per i bambini e c'è solo questa mentre più avanti ci sono i uh, lavandini, quelli chiusi. Dopo quelli c'è chiusi ci sono anche i lavandini aperti anche di qua troviamo i lavandini aperti e continuando troviamo altri lavandini chiusi e invece facendo il giro dietro al muro troviamo anche la zona dei DC. questi ovviamente sono tutti chiusi e questo è uno copiamo un altro per fare per verificare che sia pulito anche questo ecco sì, sono perfettamente puliti come vi dicevo e queste appunto tutte le porte che ci sono qua sono tutte qui sulla sinistra c'è lo scarico dei camper ma allora io devo tornare in camper questa zona anche è chiusa non so per quale motivo penso sempre a causa del, del covid forse devono era un'altra zona che dovevamo sistemare, ma no, non ho fatto in tempo a sistemarla. Comunque, la zona è molto verde, molto piena di alberi e immersa nel verde, quindi molto, molto bene. Anche perché in estate si muore di caldo in camper e se non sei coperto dagli alberi veramente ti fai la sauna dentro mentre di notte insomma vorrei farvi spiare vorrei farvi spiare dentro le casette ma non so se riuscirò casomai più tardi vado a copiarne una, ma magari domani mattina presto, verso le 7 di mattina, che non c'è nessuno in giro, andiamo a fare una spedizione di spionaggio dentro le, le casette. A parte che credo che se glielo chiedo me la fanno vedere, però mi vergogno, e quindi non lo farò. wow dio mio è tutto bellissimo qua dentro io davvero sono curiosa di poter fare una comprare questo campeggio in una fase di normalità si sì, ogni tanto ci sono anche queste fontanelle che di solito c'è soltanto il tubo con il rubinetto invece in questo campeggio c'è tutta la fontanella completa poi vi farò vedere anche la mappa quando torno in camper e i prezzi servizi. Questa settimana abbiamo gratuito il noleggio delle biciclette, l'ombrellone in spiaggia e, e là, il wifi. Oddio, io devo tornare indietro adesso? Non c'è una stradina che mi porta per di là? No, eh? Niente, mi devo tornare indietro. Vabbè, indietro. poi altre cose da dirvi in linea di massima scegliamo sempre campeggi di 3 4 e a volte ci è capitato un paio di volte anche un 5, 5 stelle però in linea di massima scegliamo il 4 stelle per diversi motivi il 3 stelle non garantisce sempre la qualità Neanche i 4 in alcuni casi, però ci è capitato di rado, ecco. E il 5 stelle a parità di servizi e a qualità, eh, cioè eh, si va a pagare di più. Una qualità che si paga il 20-30% in meno con un campeggio a 4 stelle, quindi non ne vale la pena. Ok, riprendiamo il giro del campeggio. Questa è la zona delle piscine, che eh, adesso ce l'ho sulla destra mentre all'inizio del video, non so se vi ricordate, l'abbiamo passata sulla sinistra quindi entriamo sulla via delle piscine, poi con la mappa riuscirete a capire tutto comunque e qui in fondo no, eccola dopo, scusate e qui in fondo a questa strada c'è il gruppo delle piscine che è appunto um, è un'altra di quelle cose che è in fase di modifica, costruzione modifica perché oggi aperte ci sono soltanto due piscine mentre le altre che sono bellissime purtroppo stanno appunto facendo la manutenzione e quindi non posso mostrarvele eccoci qua allora io vado per di qua perché così riesco a mostrarvele bene poi andiamo dentro e vediamo anche da, da più vicino Eccole qua, queste sono le piscine, questa qui davanti è quella grande, mentre giù in fondo, dove vedete quella specie di vetro di serra, c'è la piscina coperta per i bambini. Ecco qua, questo qui sarebbe il gruppo delle piscine, che come vedete è una specie di oasi, oh, non so come spiegarvelo, con un gruppo di piscine piuttosto... È numeroso e belle insomma però hanno dovuto interrompere i lavori anche per le piscine e eh sì questo è il gruppo piscine quindi in tutto sono 25 piscine con diversi livelli di altezza e tra, tra l'altro su uno ci sarebbe anche lo sciva che appunto non posso mostrarvi ora vi mostro la mappa questo qui è praticamente la parte della zona di Lignano dove siamo dove appunto Qui c'è la spiaggia e poi e continuando si arriva poi al campeggio. Questo qui è appunto il nostro campeggio e girando il foglio c'è appunto più uh, specifico e il giro che abbiamo fatto è praticamente... Um, Partendo da qua, poi abbiamo girato verso il boschetto, siamo andati su dritti per questa strada fino ai bagni, qui ce ne sono altri due, mentre qua c'è il supermercato e tutti gli uffici e questa è la zona in cui eh, eravamo noi più o meno. anche le piscine ci vediamo presto con un altro video intanto io mi godo il campeggio ciao